Poi ogni tanto guardo anche di qua Ok Ok sì. Andiamo Guardiamo in mezzo? Ah sei giusto No in mezzo come si fa se non lo rivolgite? Invece di che guardo di qua No, no, io guardo di là Vabbè, dai, partiamo Questa la lascio dentro Uno, due, due tre eh. ciao, ciao, ciao, raga Buon lunedì A me sì, ci giusto eh. Non so oh. quando lo vedranno questo video Da me non lo so, magari anche stasera eh, no? non lo so. Nemmeno. Lo so. Beh, quando lo metti tu, lo metto io, Paola. Allora, stasera, è uguale. È stasera eh. allora, sì, precisiamo una cosa: esatto. non è che siamo strabiche o ho no, oh. un po' sceme, sì. sì un po', pochino un pochino, pochino sì. Comunque, siamo... io sto guardando la mia, io sto la guardando lì. la sua telecamera e con eh, un occhio esatto, cellulare. Lì. Quindi... Perché lì c'è il esatto. cellulare suo anzi stiamo... io guardo di qua tu guardi di là facciamo, facciamo così. così facciamo così no è perché lo stiamo Vabbè. facendo insieme e facciamo che guardiamo un po' e un po' quindi esatto. se ci vedete guardare un, sì, po, un po' di po qua e un po' di là è perché abbiamo una telecamera e un, e cellulare, un cellulare che quindi... stanno registrando esatto. per fare due video nello stesso momento esatto anche noi siamo avanti sì, facciamo il twin video Vabbè, ah, vabbè. Allora, È lunedì inizio già a le cavolate. Ma che bel golf! Ma è veloce, no. è vero? Se no, dopo mi dicono: Ma perché? No, ce lo vogliamo! No, sì. <ride> un altro gesto. Scusate, un veloce sguardo al look al make up. Io mi sono truccata con la palette di, di Estée Lauder. Ma lei è fichissima stamattina. Il rossetto è di eh, Essence, è un no, chiede io non ce l'ho, no? Sì, stamattina è, sì, sì, comunque di Essence colori metallici colori. O 0.3 o 0.5 Perché ho comprato solo Una professionale vabbè, vabbè. Questa Ragazzi Che star? Paola stai. Sì, vabbè sì. Io invece Siccome non posso truccarmi Perché ho un piccolo problema An... All'occhio uh, Sinistro Ho solo il fondotinta Il mio è la BB cream Di Christian Dior Di Dior E Chiede niente, niente È entrato qualcuno La esatto. si Esatto Tanto e... dopo ci guarda Ciao Silvia eh, Esatto Ciao Silvia Ehm Guarda che stavo dicendo Ah io ho il fondotinta di Dior esatto. e, e basta praticamente Perché Non posso mettere niente sugli occhi E mi sono dimenticata il rossetto a casa Perché ancora non è che sono completamente sveglia Mamma mia che giornata Io sto ancora stanca da... Non di Ma... Lasciamo perdere Ok Ma veniamo, veniamo al dunque Al dunque Delle nostre quattro chiacchiere. Parliamo di sabato Sì Perché Paola ed io Siamo state a Abilmente Fiera Vi Vicenza Sì Abilmente Fiera sì, si a chiama Vicenza. Abilmente Fiera Comunque Vicenza. Abilmente eh, Vicenza eh, Dove c'era un caos Pazzesco sì. Sabato no, Sveglia tu alle 5 Allora io sveglio alle 5 Io 5 e mezza Ma perché per... C'è stato un piccolo disguido Non ho Va sentito bene. la sveglia perché avevamo paura fino, di arrivare tardi, perché comunque ci avevano detto che sì. c'era molta coda. Ma invece niente. E invece niente. Forse perché siamo partite prestissimo. Non lo so. Ci comunque... abbiamo messo circa due ore, cioè da Milano a Vicenza, sì. poi meno, anche meno. Anche meno. Anche sì, meno. Anche meno. E, e anche alla sera. E siamo ritornati, dunque, sveglia a 5, 5 e mezza, mezza, fino alle 8, 8 e mezza di sera. E siamo a 9, a alle casa. 9 alle casa. Arrivati a casa alle 9. Okay. Allora, almeno io alle 9 lei sarà arrivata alle 9.15 eh, perché okay. comunque abita vicino a me però esatto. in un altro paese okay. il dente solare paese come ha detto Simona Squillaccia qui mandiamo un bacio esatto, no. <ride> allora è stata una giornata emozionante almeno per me e innanzitutto sì. ringrazio Paola Style che era la guest star della, dello stand del mio <ride> workshop ma voi non l'avete vista è stata davvero fantastica. Io sono due giorni che continuo di ogni cosa che dico... <ride> non mi, mi sopporta più. <ride> ogni cosa che dico è quella. Perché davvero è stata, sei stata eccezionale. Ecco, ecco. Va, va detto. Cioè, non eh, non io voli. avevo... Sapete che ho portato i, gli orsetti. Sì. No, eh, questo volevo farlo vedere alla sì, fine. Esatto. Adesso ve lo farò giusto... Vedere un secondo. Esatto. E sì, arrivo. Arimo. E dicevo che eh, io ho portato il workshop degli orsetti a maglia E eh, abbiamo avuto un discreto successo direi Molto, sì. Soprattutto io direi molto. con i bimbi sì. Per cui Paola mi aiutava uh, Perché cosa ho fatto? Io ho preparato dei pezzi di orsetto In modo da poter... Siccome è un lavoro un po' lungo In modo da far vedere solo una gamba, un orecchio Come si faceva E le altre potevano, le avevano già fatto In modo da comporre l'orso e portarselo eh, a casa sì, sì. Senza l'aiuto di Paola non ce l'avrei mai fatta, eh, guarda, perché veramente. Avevo, sono arrivate tante bimbe, una addirittura di 4 anni, sì, che poi dopo saluteremo, carinissima, carinissima. E, e quindi lei mi ha aiutato ad aiutare, perché ovviamente dovevo seguire le persone che si avvicinavano allo stand, dovevo seguire le ragazze che avevo intorno a me, a cui eh. stavo insegnando il sì, sì, l'orsetto, sì, stato... e, e lei mi dava una mano, molto perché... impegnativo direi, però... Sì. Soddisfacente tantissimo, tantissimo, è stato troppo troppo troppo tantissimo. bello, sì, però andiamo con, con, ordine, con ordine parlando di questa giornata perché Vai. allora, innanzitutto è andato tutto perfettamente, strano ma vero? Perché io sono un po' fantoziana e sì. quindi, vabbè, nonostante qualche problema tecnico mio, ma. Eh, eravamo perfetti, il viaggio perfetto, sì, perfetto, senza traffico, abbiamo trovato subito il posto dove parcheggiare, anzi il full cosa position, oltre la sbarra. Ma, cosa, ma <ride> esatto. che io ho sempre paura dove vado di non trovare parcheggio. Invece, niente, anch'io, sempre niente, questo terrore, niente, e, troppo bello. Sì, tutto troppo perfetto. Perfetto, poi abbiamo avuto un lampo di genio che voglio dire <ride> di metterci in coda eh, subito. Perché io avevo il badge espositore, sì, ma Paola io no, no, avevo no, lo quindi, sconto, avevo il foglio sconto. Esatto, che era sta, è stato fornito dall'angolo. Ah, non abbiamo detto ah, sì, che giusto. esatto, noi siamo andati lì perché. Eh, grazie all'angolo creativo che è questo gruppo su facebook uh -huh. che raduna più di quasi 20.000 creative quasi 20.000 sono sì. arrivate quasi 20.000 sì, esatto. quindi lo, lo trovate su facebook eh, l'angolo creativo ci ha appunto dato questa opportunità di poterci presentare e fare dei workshop, un paio di workshop uh -huh. a testa lei è entrata con lo sconto che loro sì. hanno messo a disposizione su facebook per, in occasione della fiera quindi abbiamo avuto un lampo di genio assoluto perché io anziché farmi subito la mia dose di caffeina esatto. No, no, non andiamo al bar, <ride> esatto. andiamo a metterci in coda. in coda. E fortunatamente cosa avevamo? Tipo otto persone davanti, una decina, forse, anche? Forse, forse meno, anche meno sai, sai? Sì? sette eh, boh. e c'erano, eh, ci sarebbero state le ragazze, eh, come si diciamo? No. Eh, sì, prima... scusatemi, mi è arrivata una telefonata, esattamente. Eh, nel momento eh, in cui non, non sono potevo. solo i miei ex che telefonano <ride> molto bene. Sì. Eh, dicevo che... Ehm, allora, ci siamo messi, messi in, coda, in coda. Che C'erano poche persone. In più, le casse dopo sono diventate tantissime perché eh, ci certo. sono sedute tante ragazze. E quindi appena hanno iniziato alle nove... Eh, sì, sono ma... state molto veloci, devo dire la verità. Mi hanno fatto molto subito sbrigabile. il biglietto perché dietro c'era una coda. Sì, perché in due minuti Cioè noi ci siamo messi in coda Dopo di noi subito sono arrivate una decina di persone Ma ragazzi in cinque minuti Ci sono no, state 150 persone cioè la coda che arrivava fuori, fuori dalla porta dal, Sì è stata una cosa incredibile sì, sì. perché ci è andata bene. Ci è andata davvero bello. bene, sì sì sì, sì, sì. sì, sì, sì, comunque ci siamo accodati, abbiamo fatto il biglietto, sì, nel frattempo è arrivata Simona Candido. Eh, ciao Simo. Ciao Simo, che è una delle tre amministratrici, anzi salutiamo anche Iaia ed Emanuela che Beh, sono certo. le altre due amministratrici. Un bacio e grazie di tutto. E, mh, dicevo, è arrivata anche Simona Candido con la sua mamma adorabile Paola. Anche sì, lei Paola. È la figlia Alessandra. Figlia Alessandra <ride> ciao. Due persone splendide. Eh, anzi Alessandra ha fatto il workshop praticamente eh con sì, sé. Sì, <ride> esatto, sì sì, alla fine ha imparato un pochino. Dai, sì, alla fine sì. il corso l'ha fatto lei perché sì, io gli facevo vabbè. propaganda. Ma è stato troppo eh, divertente eh, direi. sì. Comunque l'hai fatto al mattino, poi dopo siamo entrati e siamo andati allo stand, ok, per, per ah, fare sì. più in fretta. No, beh, la prima cosa, diciamo, mm. no, ho incontrato il mio idolo. Ah, ecco, giusto. Emma Fassio, idolo no, aspetta, una persona che amiero, nel senso ecco. che è cioè, idolo, no, Meglio. è un po' esagerato. Eh, io seguo tantissimo Emma Fassio, perché con lei io ho iniziato veramente mm, mm, a fare a lavorare a maglia, per cui ho preparato uno dei miei orsetti e gliel'ho regalato, sì, un orsettino spilla, e gliel'ho regalato perché mi sembrava carino ringraziarla. Perché, comunque, se sono riuscita a farle, anche grazie a lei, oltre a Paola Style. Perché i primi rudimenti me li ha dati Paola Style. Scusate, è mio marito che continua a telefonare, si vede che vabbè, Contenta. esatto, dicevamo che eh, se sono riuscita a fare eh, questi orsetti mm -hmm. è anche grazie alla Emma, eh, Esatto. perché comunque eh, Emma Fassio è... Mh, Beh, è una Nitter famosa esatto, esatto famosa. lei era allo stand a due stand dopo il nostro sì, noi eravamo al sì, 991 sì. lei era al 994 è stata gentilissima e disponibilissima Davvero. è stata molto contenta di questo regalo che non si aspettava sì, abbiamo fatto i complimenti è stata foto, sì, esatto, è stata veramente dolce mm e che dire sono veramente contenta quindi la giornata è iniziata più bene. che bene esatto poi siamo arrivati allo, allo stand, stand. c'era tutto preparato esatto paola messo le tue cose io eh, ho preparato io. il mio alberino ho messo le mie cose ho preparato il mio cestino con i kit esatto. scusate e... ho dovuto rispondere <ride> al marito e dirgli che non posso no, no. Ma c'era la possiamo fare? Sì, certo. Perché se uno ti mette giù ti mette, non posso rispondere, non po mia ma è come mio ex, loro lo sanno, i miei. No, allora lo sanno. Apro mm. una piccola parentesi, perché lui lo fa solitamente a me questa cosa di buttarmi giù il telefono, mm, no, okay. no, di mettermi che sì, quando, sì, non può, quando non siamo può, siamo d'accordo, perché lui vabbè fa un lavoro che è spesso dai clienti, e quindi dovrebbe so capire. Quindi dovrebbe capire lui che se io schiaccio rifiuta è rifiuto. rifiuto. Un neurone, niente, niente, facciamo. no. Poverino, è bravissimo, però. Sì, ma se scherzo. Eh, ciao, Fabri. È meglio. Lo so, già, già presentando l'istanza di, Divorca. di Divorca. <ride> esatto. no. Dicevo che eh, adesso ho perso il fiore di ah sì, siamo arrivati allo stand. Abbiamo es preparato tutte esatto. le cose, è partita subito Paola Fisso, che lei okay, gestisce esatto. la pagina Facebook Carta Mania. Comunque, sotto ah, poi okay. metto i suoi riferimenti okay. E, uh, che è una persona adorabile, stupenda. Sì, e lei un, ave, ha proposto un kit uh, di orecchini di carta oh. eseguiti con la tecnica del quilling. E io lì mi sono subito fatta conoscere perché poverina ce l'ha messa tutta per insegnarmi da rotolare. E devo dire che Paola ha molta più manualità di me con la carta perché io a facevo i rotolini piccoli. A me piaceva, no, ma anche a me piaceva. Il problema è che e come ti viene, poi Vabbè. esatto. Perché la cosa che è stata che ogni creativa doveva. Doveva praticamente proporsi da sola alla, mm -hmm. alle persone Al esatto ma il problema qual è che quando tu non sei abituata a fare workshop mm -hmm. perché anche lei credo cioè lei è molto brava tra l'altro è una maestra quindi non ha problemi di timidezza o, o che però se tu sei concentrata a fare una dimostrazione certo. o eh, lavori oppure parli alle persone e infatti per quello Paola mi dava una mano perché o contavo le maglie o dicevo alle persone che cosa stavo cosa facendo quindi io mi sono seduta accanto a lei a darle una mano e, e lei ha fatto poi altrettanto con me eh, Nel senso che eh, Comunque eh, Sì è, è quella che è stata di, lì di più con noi Sì Paola sì, sì Che era appunto la ragazza che ha diviso con me La giornata con esatto. i corsi Lei ha proposto il quilling Ha proposto questi orecchini di carta eh, Di cui dopo vi faccio vedere Perché io ho preso il kit da ah, lei okay. eh, Anzi non lo ah, faccio sì, vedere, sì, subito. vedere subito È questo qua Adesso io. Oh, come sì, faccio? sì, così basta. Così? Ok, spero che si veda. Spero. È questo qua. Eh, gli orecchini mm. sono questi della foto, e quindi adesso te lo faccio vedere anche di qua. Prova, si vedrà la lirico. Lavora. Sì, si è girato sì, la farina. Sì, okay. sì, si, adesso torna indietro lentamente? Le più lentamente. No, Scherzo. <ride> Vabbè scusate e, Dietro lei ha preparato le strisce di carta Ci sono già le roselline Quindi si tratta di fare il fiore E mi ha spiegato come fare Belli, sì. e lei tra l'altro ha di una, di una bellezza e un Con un sorriso meraviglioso E, e quindi io l'aiutavo E tentavo di più per calappiare Nel senso di spiegare Vabbè, Cosa stavamo facendo lì, Dando informazioni E quindi poverina spiegati. non l'ho seguita molto eh, e alle 4 volevo fare. Ancora, no, alle 4 ore e mezza volevo fare. No, no non ci sono riuscita alla fine. Anche per perché poi noi stavamo facendo un altro corso: sì, perché praticamente cosa gente. è successo alle 11:30 e mezza? Lei ha finito il suo corso del quilling, quindi ha ritirato le sue cose e ho iniziato io. Esatto. Nel frattempo si sono avvicendate un po' di persone che erano interessate agli orsetti, mm -hmm. tra cui la signora Loredana, a cui mando un bacio. Mm -hmm che è stata fantastica perché lei era interessata, voleva fare il kit eh, e si è presentata in ritardo, poverina, ma alle 4-10 per è il arrivata. secondo corso è arrivata subitissimo, sì. è stata fantastica, poi alle 5 è dovuta scappare via perché doveva prendere il pullman eh, per tornare a casa, quindi signora so Lorendana, sì, fantastica, un bacio, esatto, davvero e sì. brava oltretutto perché brava, lei brava. si considerava una schiappa con la altre no, Ferri, no, no, invece no, è stata quella fatto. più veloce del mondo, ma... <ride> esatto, e quindi io ho iniziato alle 11.30 a fare questo corso per fortuna che avevo di fianco Paola perché praticamente la, le, noi eravamo di fianco all'entrata quindi le persone entravano mm -hmm. eh, chiedevano magari informazioni si sì. soffermavano poi c'era chi voleva andare a fare ovviamente il giro alla fiera eh, perché se, se ti fermi al primo stand alla fine la giornata diventa lunga mm -hmm. e infatti io, dav io davo informazioni non vi preoccupate comunque pomeriggio ci sarà un altro un wow. altro corso, un altro workshop, non, non c'è problema. Paola, per fortuna, si è messa di fianco a me. Siccome l'ho stressata talmente poco Beh, con questi orsetti... No, vabbè, io sono venuta per aiutarti e ti ho esatto. aiutato. Ha fatto non so quante gambe. Tu non so quante gambe. <ride> e braccia. E braccia, gambe, gli so. orsetto e orecchie. Ma anche corpi. Sì, sì, sì. E lei, pazientemente, si è messa lì perché, cosa è successo? Eh, sono arrivati tanti bimbi. Eh sì che volevano portarsi a casa il pupazzino, quindi eh, farselo, sì. è piaciuta tanto l'idea di farlo lo loro e portarlo a casa. Quindi abbiamo iniziato subito con Elena, giusto. che è la bimba di Manuela, che è venuta a trovarci. Bye, ciao. ciao Manu, ciao Elena. Eh, Sono venuta a trovarci. Manuela, tra l'altro lo ricordo, mi ha aiutato perché è una delle ragazze che mi ha mandato la piovra. Mm. Ah, giusto. Esatto, giusto. che è stata donata esatto, a un bambino prematuro. Esatto quindi la ringrazio ancora tanto, e, ehm, e quindi seguendo un po' la bambina, seguendo poi un'altra ragazza, Silvia, che è stata sì. poi effettivamente la mia prima sì. corsista, anzi un pocione, grazie, a cui una pazienza infinita perché io mi sono anche impappinato, ho sbagliato, Ma... fortunatamente Ma... la terza riga. <ride> Niente. Esatto. Però comunque Paola, grazie, era, era di fianco a me e, e è riuscita ad aiutarmi a gestire la situazione. Perché ovviamente con i bimbi devi dedicare un'attenzione particolare, non è proprio immediato fare il punto dritto e no, il rovescio Assolutamente cioè, no. Con tutto che devo dire, sono stati tutti sì, bravi. Sì, perché poi, anche non abbiamo neanche potuto mangiare. Sì, perché poi finito il mio corso, il mio corso finiva alle 12.30. Ho sbaraccato, stavamo mm. andando a mangiare, tutte contente. Dai, mm. andiamo a vedere la fiera ieri! Yeah! Ti hanno richiamato perché sono arrivate due bimbe, Caterina e Mariam, a cui mando un bacio grossissimo. Una loro e una alla mamma Loretta, Sì, giusto. che è mamma di cinque figli, precisiamolo. Sì, una eroina Fantana, fantastica, <ride> la mia eroina. Eh, e abbiamo quindi ho ripetuto il corso esatto, solo per loro, per loro fuori. Orario. fuori orario perché appunto volevano farlo ma giustamente con cinque figli questa signora aveva anche un po' fretta però si è fermata per accontentare sì. le bambine ed è stato un momento emozionante molto sì, sì. perché paola sì, ha per aiutato me. esatto paola faceva i suoi ormai i orsetti andava autonomamente come mia assistente ormai assolutamente era un'idea cioè gli, gli orsetti che fuori dagli occhi, fuori dagli occhi. <ride> E io ho aiutato Mariam, abbiamo realizzato un orsettino più piccolo, lo abbiamo fatto speciale a casa ah, sì, per sì, lei. era più piccolo però molto carino. Sì, e, perché eh, lei ha voluto farselo da sola, quindi farlo più grosso come il mio ci avremmo messo troppo eh, sì, tempo, io sì. ci tenevo che lei tornasse a casa con il suo orso. Mm. Quindi lei è piano piano più piccola, però l'ha fatto. L'ha fatto, è, è stata bravissima. Sì. Eh, io le ho dato comunque l'altro rossettino piccolo mio perché non aveva il tempo di assemblarlo, però mm -hmm. forse che abbiamo assemblato quello grosso, mm -hmm. eh, che ha realizzato la mamma, però è, è andata a casa con questo rossettino piccolino, okay. ma ehm, scusa. Sì, sì, è viva. <ride> ok, sento che fa rumore per niente. Eh. No. E poi è stato molto emozionante perché a un certo punto questa bimba mi ha lanciato le braccia al collo E ha iniziato a dirmi ti voglio bene, ti voglio bene, siamo amiche per sempre, le migliori amiche per sempre Era eh, veramente dolce Anche io non ho più capito niente Basta Poi io amo i bambini, a me piacciono, sì. quindi e poi, e poi, e poi niente, poi vi faccio vedere questo. e poi vabbè, poi nel pomeriggio è arrivata la signora Loredana e comunque i corsi sono andati avanti A questo non ci interessa io vi faccio vedere che ho preso anche sì, questo ecco, kit perché se no troppo lungo sì, è vero se <ride> poi eh, sì, io quando parlo non smetto mai questo kit eh, ma c'è gente che deve entrare qua non è nostra la stanza? la stanza no, <ride> l'abbiamo affittata. allora, questo qui. Quit. Questo kit è di eh. Antonella. Ah okay. Shabby Dreams, anche lei ha una pagina, Shabby Dreams and More, ha una pagina Facebook okay. ed è una rosa Shabby molto, allora molto qui bella Allora questo mettiamo. Esatto. Io invece alla fine, alla fine proprio sono riuscita a farmi questo orsetto che è quello che mi è venuto meglio in assoluto. Ma ragazzi, faccia ciao, ciao raga. Però, però faccia ciao, ciao raga. Cioè, io gli ho cucito il braccio così. Perché dice ciao ciao un regalo. Esatto. Poi io ho ricevuto un regalo, ma non ve lo posso mostrare perché me l'ha rubato Elettra. no, quello di Simona non posso. E perché... ce l'ho nella borsa, esatto, me eh. lo deve ancora dare. A parte Simona, che ci ha regalato eh. due peppine sì, da troppo con i nostri segni zodiacali: quindi lo scorpione e, e leone. E, e poi ho ricevuto un ognometto fantastico da Stefania, ma me l'ha rubato Elettra. Quindi non so dove la penso. Eh. L'unico acquisto che siamo riusciti a fare perché poi non abbiamo avuto proprio il tempo di vederla esatto, alla fiera Perché avevamo no. sempre dietro a fare workshop Quando abbiamo proprio finito, cioè dalle 6 alle 7 eh sì. Siamo andate a fare un giro in fiera e abbiamo preso delle stoffe per fare dei midori Allora per me ho preso, tieni le tue due Allora per me ho preso questa, si vede coi gatti È bellissima Si vede? Si è e come copertina, scusate la voce, ma interna ci sono queste zampette. Ok? Ecco, un po' per uno così non fa male a nessuno. <ride> questo si invece... Ti verrà mal di mare guarda questo video. Esatto. Questo invece è per un regalo, che non posso dire nient'altro. Che invece se lo guarda non capisce assolutamente che è la destinataria. No, non capisce assolutamente, assolutamente No, no, non è per te. Vabbè. E niente! E io invece ho preso, che non c'entrano niente una con l'altra, ma non sono da usare insieme, questa tutta sglitterosa. Ah ok, non le usi insieme? Non no. Non è la contro no. Okay. no, no, no, no, perché questa qua ho in mente di fare un'altra roba. E le matriosche. E le matriosche, perché io, sapete che sono stata in Russia, quindi <ride> ormai sono ti una Io no. Esatto. Eh. E niente, <ride> e, e mi farà? mi La, Midori. la Midori. beh, lo vedevo Dopo quello che lei ha fatto la fiera mi me La Midori per l'anno prossimo Poi dopo vi faremo vedere Poi l'ultima cosa okay. Salutiamo le ragazze che sono venute a trovare Paola Ma ah, certo mi detto, Tu sei Paola Stai yeah! no, no, non ho parole Non ho parole e, e, e soprattutto non mi ricordo più i nomi ecco, ah, ecco, non ho portato il cellulare Allora, vediamo un po' Prima di tutti Manuela Capoferri Esatto un bacione, Anche grande ti grande, un bacio grande. Elena, fantastica. La, la figlia, Elena è stupenda prima. Poi c'è stata, aspetta che mi ricordo Elena Scali no, wow, Un bacione enorme Che è venuta con suo ragazzo E quindi è stata ma una carineria E poi un'altra ragazza, forse Stefania Che mi ha scritto ieri sera su Instagram E mi ha detto Grazie per avermi, non so Sono contenta di averti conosciuta Quindi se non sbaglio si chiama Stefania Ok? Quindi queste tre persone veramente mi hanno detto delle cose ma fantastiche, non lo so. Mi hanno commosso moltissimo. Eh, sì. Sì. Io l'ultimo saluto lo faccio a Laura che voleva venire ma purtroppo... Laura! Non è, esatto, non è potuta venire. Un Io ti mando un bacio un bacione, grosso grosso grosso a tutte tutte quelle che sono sì. venute che sono state carine che hanno salutato anche noi, me che non sono che, pre... che ci hanno salutato <ride> ci hanno fatto passare una giornata fantastica. fantastica un bacione a mariam a caterina a elena ai bimbi che sono venuti a fare a il corso vedere con me, eh, e... anche quelli che passavano e dicevano e... che un ringraziamento a speciale a paola perché senza, di anche lei... a perché senza di lei non sarei mai andata da okay. bimbi e, e poi anche a paola de carlo che è la mamma di Simona che ha realizzato i tre occhi, okay. tre o quattro occhi, tre o okay. quattro piovrette da portare in Lussemburgo, quindi sapete che giusto, io vi rompo sempre le scatole con per questa quella. cosa. Basta, Vabbè, abbiamo finito di parlare di ubriacarmi. Buongiorno a tutti, Grazie. Adesso andiamo a lavorare. Ciao, no. ciao, Raiano.